Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo con Oliver al Panorama Golf Lì c'è un pezzo di panorama Di Varese Sì, di Varese E c'è anche un piccolo e dolce animaletto Il nostro Oliver Che ora è qui Ciao Mordicchio anche qualcos'altro Noi quasi ogni giorno Portiamo lui a fare una passeggiata qui Non troppo lunga ovviamente Ora andremo Sulla bandierina Per vedere Anche un po' com'è Perché io non ho Tanto visto come sono I, i, i campi da golf Quindi Andiamo a vedere Intanto Oli mi passa davanti e ovviamente noi con la mascherina perché dobbiamo metterla, però dato che è tutto verde la possiamo anche abbassare. Ecco qua qua ci sono anche tipo dei colpi. Qua ecco un colpo all'epoca, oli che si rilassa. E guardate quanto panorama. Lì c'è la bandierina dove andremo ora e siamo molto vicini molto molto e guardate il, il cielo prima c'erano i falchetti che ora non ci sono però se riesco ve li faccio vedere e lì ci sono tipo delle buche dove, di sabbia e prima abbiamo visto un leprotto oli che corre abbiamo visto questo magnifico leprotto ecco qua andiamo andiamo qua vediamo com'è questo campetto di sabbia uh. non c'è nulla oli oli ah. ecco qua andiamo ora non ho il cavalletto quindi vedete un po' tutto saltare ed eccoci qua sentiamo l'erba uh. ma è talmente corta qua ci sono altri colpi Guardate come morbida Andiamo Alla nostra bandierina Che è sempre più vicina Andiamo Andiamo un po' op, op. Ecco qua wow, Che bello È una piccola rondine Qua è pieno i miei genitori e' piena piena piena di verde Infatti qua portiamo oli quasi ogni giorno Così per fargli un po' fare qualche passo Ed ecco qua la nostra bandierina rossa Ecco qua Guardate Qua è dove finisce la pallina Per chi non lo sapesse Ed ecco qua la bandierina Vediamo un po' Olè. Dovrebbe sventolare, però ecco. Proviamo, eccola qua. Non si vede bene, però eccola qua. <ride> Vediamo un po', tutta la roba. Cioè, è e qua qui. Il, paro, il panorama golf. E ora andiamo per fargli fare un una bella corsetta ma non troppo perché lui è cucciolo quindi si può fare male alle gambine no, no, no, no. ecco qua eh. Eh. guardate che dirupo infatti non l'abbiamo legato perché sennò c'è un dirupo gigante quindi noi andiamo oh, ma guardate c'è il numero della buca questa qui poi ci sono anche i bambù, guardate, <ride> tipo ci sono i panda, ma è impossibile. Però qua ci sono i bambù, sono bellissimi. E beh, qua abbiamo vabbè, un po' di strada, però è, va benissimo per il nostro cucciolino. Eccolo qua. Stonco, stanco il mio cucciolotto. Che. Ora è un po' agitatino perché è la prima volta quindi oh sì, ci sta, iniziata, sta e... beh ora ammiriamo un po' e vediamo così andremo alla seconda bandierina il bambù andiamo alla seconda bandierina dai ce la possiamo fare ce la posso fare Uy. mamma mia quanto manca Sono stanchissima Abbiamo fatto Una breve passeggiata Ma è stata veramente dura E ora vi faccio vedere La pantierina Io non sudo mai quindi ehm, Guardate che bella mascherina Con tutti gli aerei Bellissima Mi piace un sacco Una bellissima felpa. E ehm, basta C'è cioè, questa bellissima super spaziale qua c'è un diruto però non importa è una roba <ride> per far vedere un po' com'è questo panorama golf c'è anche oltre a giocare a golf e fare ecco, camminate potete anche tipo non so eh, oltre a giocare eh, e fare camminate potete anche andare al bar bar ristorante Infatti io con una mia compagna Siamo andate E abbiamo preso un gelatino Voi avete provato i nuovi magnum? Io? Sì, tutte e due Poi uscirà il paradiso Che credo che esca um, uh, A giugno O ad agosto Non me lo ricordo onestamente Però lo, cioè è rosa È un piccolo spoiler Guardate quanta natura Oh! Uh. È proprio bello ah, c'è un altro cane wow magari facciamo un po di conoscenze però non potrò registrare per, per privacy però oliver sicuramente giocherà un po con lui e andiamo alla seconda bandierina guardate che paesaggio è bellissimo è fantastico e per la rubrica dei saluti saluto due miei compagni che si chiamano Federico e Francesco e saluto anche la sorella di Francesco che si chiama Alice. Ciao a tutti! E beh, godiamoci un po' questo panorama con questo tramonto che ora non si vede perché è pieno di natura e una cosa che, che potete anche vedere è che ci sono i buchi tipo di talpe o di non so cinghiali perché qua a volte vengono dei cinghiali per fortuna non siamo a casa perché se no è un casino e magari vengono <ride> e non mi immagino con Oliver che ci gioca poi dopo ci rincorrono quindi anche no noi andiamo a un orario giusto perché se no mamma mia no, no. ok vi faccio vedere un po' di buchi di talpe per fortuna hanno anche preso tutta l'erba perché qua c'era era pieno di erba andiamo a vedere le calpe ecco qua voi avete cagnolini gattini o altri animali oh, che bello magari avete tipo qualche animale non so che mh, tipo non, <ride> faccio un esempio non quelli tipo cane, gatto Ceto, non so. Avete qualche animale tipo esotico? Si, metto giù sotto nei commenti. Un nostro amico ha un serpente. Aiuto, guardate dei buchi di talpa. No, non lo tocco. Per la del cielo, non lo voglio sporcare. Che già oggi mi sporca di, di suo e quindi lasciamo anche perdere. Guardate quanti buchi di talpe. Facciamo la conta. Uno. 2 3 ed è una cosa veramente bella ora Oliver sta giocando con il cagnolino ed è bellissima è tutta erba ed è molto comodo per magari fare passeggiate ovviamente stiamo attenti ai golfisti perché ci tira una pallina e stiamo anche lontani perché se no Oliver Niam! e si prende una pallina l'altro giorno abbiamo conosciuto un cane che si chiama Oliver che coincidenze e, e poi abbiamo comprato altri giochini tipo un tappetino che se volete comprarlo no, io l'ho comprato su Amazon ed è un tappetino tipo tipo come che ecco il fattivo che voi lo date al cane e lui cerca tutti i premietti infatti Oliver scodinzola un sacco che, gli si, che la sua coda potrebbe togliersi perché scodinzola talmente tanto che fa troppo ridere poi a volte quando dorme si mette delle in posizioni stranissime e tipo eh, fa troppo ridere ecco qua i miei capelli prima ce l'avevo lunghissimo poi poi li ho tagliati qua che prima per chi non lo sapesse ce l'avevo ce l'avevo tipo qua wow. però dettagli tipo qua e ora ce l'ho ce l'avevo wow, wow wow questo è veramente un bellissimo panorama e ora si sì, stanno come dire intrecciando e mia mamma sta ridendo un sacco mm, bello voi conoscete tipo qualche fiore o qualche m, non so albero scrivetelo sotto giù nei commenti così magari possiamo anche un po' approfondire perché sì io faccio la scuola e tutto però magari alcune cose non le so eh sì eh sì. Oh, che bello! Noi a scuola stiamo studiando il corpo umano. Wow! E le ossa. E lunedì mi interroga. Aiuto. Yeah. Però con questa natura possiamo fare anche yoga. Ah, ecco, volete un video di yoga? Quando riuscirò, senza che Oliver mi salti addosso perché ora non sono mai riuscita a farla. Cioè, più o meno. Perché Oli si sveglia Cioè tipo quando lui dorme Io faccio i compiti E quindi non ho mai tempo E quindi Ops, Guardate uh -huh, Che belli Vedo i cagnolini Qui sotto Stanno correndo Stanno, stanno praticamente giocando un sacco e voi siete andati mai a un parco degli scoiattoli, un parco di non so, animali tipo coniglietti, non so, io sono andata in un parco di scoiattoli carini e già, bellissimo. E ora andiamo a casa perché si fa buio e noi poi dobbiamo andare a casa. Beh, anche se oggi è venerdì però dormo un pochino e per fortuna è quasi finita la scuola quindi non poss possiamo anche rilassarci il signor Oliver ha giocato no, da come io esercato. io che ho spugato aiuto non no sì. ha giocato no, ha giocato un sacco come vi ho fatto vedere prima e ci siamo divertiti molti, molto, molto, molto, molto. E lui è stanco molto, molto stanco. E mh, voi avete conosciuto altri cani che si chiamano come, mh, non so, i vostri animali. O magari qualche altro cane, gatto, che si chiama Oliver. Noi ne abbiamo conosciuti due. Un cagnolino, e un altro cagnolino, che magari dopo vi farò vedere. E un barboncino se non sbaglio e un altro era un uh, border collie vi ricordo che potete che di iscrivervi al mio canale e di mettere anche like e se siete nuovi iscrivetevi perché troverete molti contenuti molto belli ma anche con oliver per, e per chi non lo conoscesse è il mio cane che vi ho fatto vedere prima e Beh, beh, beh. Scrivete non so, sotto giù nei commenti Qualcosa da fare Wow beh. Questa è proprio Una bellissima natura È fantastico e È rilassante Molto molto molto molto rilassante Guardate mm. Ovviamente noi andiamo un po' veloci Vabbè Oliver Lui sta Più lento però si raggiunge quindi pian piano pian piano e andiamo perché se arriva un cinghiale va va va va va va va va va va va va va va va va va che bello questo panorama golf. È proprio bello. Wow. E quindi se questo video vi è piaciuto mettete like. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. E Entrate a far parte del club dei Camillini. Ciao e al prossimo video. E guardate abbiamo trovato una pallina. Io Che metteremo nella nostra collezione. Ciao. E al prossimo video! Ciao!